musicale è abbastanza particolare. Come lei sa io sono molto molto vecchio e ho vissuto e ricordo benissimo la, la guerra um, nel 43, l'arrivo degli americani a Napoli. Ero le scuole chiuse naturalmente e, e gli americani e un po' gestirono anche il nostro grande teatro di San Carlo, per cui c'erano militari che facevano le comparse, schiavi tipi, erano dei biondissimi, bianchi, e anche direttori d'orchestra. E mi portarono a Babbino a vedere Butterfly. Ecco, piansi disperatamente e, e quello fu proprio il, il batterio. Che mi causò l'amore per la musica. Papà era ingegnere, dilettante, pianista dilettante, c'era un pianoforte molto antico, verticale, e papà aveva degli spartiti d'opera. Ecco, io, Mio padre mi insegnò a leggere la musica e io, non andando a scuola, in qualche modo mettendo mani le dita scorrettamente, imparai a leggere. E questi, questi spartiti e tutto il giorno ero in, così, in, in comunione con Ciocio San, Violetta, Mimi, piangendo disperatamente. Quindi eh, imparai a leggere abbastanza bene la musica anche se usando de, una manualità forse non, non giusta. Ecco. E, e, mh, I miei genitori Incoraggiarono questa mia passione e allora cercarono di contattare un giovane maestro che, ehm, che diventò poi il, forse il, il più famoso, il più noto, il più eh, capace insegnante del pianoforte italiano, il maestro vitale. Non sono pervenuto alla musica moderna, cosiddetta, adesso, no? dalla, dalla musica Classico-romantica, ma sono pervenuto alla musica classica-romantica da camera, arrivando dalla, dal grande repertorio del Novecento e anche alle esperienze più radicali. Al conservatorio ero di Milano, ero amico, eh, c'erano talenti magnifici: Luciano Berlio, Niccolò Castiglioni, Giacomo Manzoni, e, e che anche erano grimaldelli per conoscere quello che era avvenuto. Nel, nella prima metà del passato secolo. Ecco, quindi quello, diciamo, io sono partito da quello, per me... Eh, e poi eh, diciamo, e spero, penso, che eh, una certa ideologia piuttosto eh, radicale a, abbia potuto servire anche a magari svecchiare Certe, certi modi di suonare, del, del grande repertorio romantico, e è tutto un, è, è come pure la consuetudine con la musica da camera, la grande musica da camera, ha forse ha potuto addolcire certa radicalità di, di un'avanguardia che adesso purtroppo non esiste più. E valentemente sono un pianista cam da camera, però ho suonato anche con orchestra, con grandi orchestre dirette da Bado, da Muti, da Savallis, da Boulez, eh, però eh, una settimana fa, venerdì, cinque giorni fa, ho suonato in una città molto ospitale della Bulgaria, ho suonato il concerto di Mendelssohn, quindi eh, e penso che eh, siano il solista sia da solo il recital, sia suonare con orchestra e il musicista alla camera siano due lavori completamente diversi che richiedono eh, un training, un'alimentazione, uno studio, una preparazione diversa e anche emozionalmente, quando uno è solo e lì solo come un camera. Right? E invece quando suona con degli amici è una bellissima situazione. E, ho suonato, appunto, quale, tutte le persone che ha nominato e anche molti altri, ho suonato con credo un centinaio di violinisti. E allora, una cosa sono i rapporti continui, sia Cardo che Ughi, io li ho conosciuti che avevano i pantaloni corti, anch'io, e, e questo è un rapporto continuo anche la settimana prossima, dovevo suonare con Uto ma e quindi ci, ci si conosce molto bene e, e il mio dovere di, di pianista è di um, dare maggior valore possibile alle, ai, ai, al talento e anche all'ideologia e allo stile di questi musicisti, non contraddirli. In certi casi quasi tutti era importante stabilire un rapporto di amicizia, io ho suonato eh, anche spesso con un magnifico violon violoncellista americano Lynn Harrell eh, che purtroppo non c'è più da un, da un, da un paio d'anni e noi facevamo dei viaggi magnifici in, in, in, sceglievamo di viaggiare in treno perché così potevamo giocare a scacchi ed era un rapporto magnifico quindi se la mia mh, dichiarazione è Molto meglio suonare con un, un musicista, con eh, un professionista eh, che ha un sano rapporto con la musica e che magari non è una cima e che sia una persona amabile. E invece una stella che sia odiosa o prepotente, no, quello lì, di fatti, è un rapporto che poi finisce lì. Mm, si, può, si può litigare molto su questa cosa. Eh, io penso che la, così, la interpretazione eh, per alcuni è mostrare se stessi per altri invece aiutare tra essere un tramite tra i grandi e i grandissimi e i medio piccoli che hanno scritto musica e chi la deve ascoltare e io la interpreto così e, e quindi mi considero una specie di burocrate addetto alla trasmissione della musica. Ho, ho scritto musica, parecchia musica e ancora adesso viaggio all'antica con la carta pentagrammata. Eh, ho scritto, io sono diplomato in composizione e c'era il direttore del conservatorio Giorgio Federico Ghedini che mi stimava molto e ho avuto anche la buona Buoni maestri, il maestro Bruno Bettinelli, il cui grande cruccio era che io non facessi full time il compositore. Ma l'ho fatto, ho scritto pezzi che sono stati eseguiti alla Biennale di Venezia, pezzi sinfonici, anche un balletto mio è stato danzato dall'altro balletto, quindi ho sempre scritto, ma è sempre stato, diciamo, una specie di hobby, nel senso che uno che vuole fare il compositore sul serio deve per, diciamo, tre mesi, quattro mesi, sei mesi lavorare tutte le mattine o tutti i pomeriggi e provare, a pensare, scrivere. Lei pensi la, la scrittura musicale rispetto alla stesura di un'opera visiva? Non, non parlo delle installazioni quindi mettere sulla carta un'opera per esempio un quartetto ma anche un'opera sinfonica richiede molto lavoro e molto tempo e io questo non ho mai disposto abbastanza però continuo a scrivere anche recentemente è stato eseguito qualche mese fa un mio pezzo a Tokyo che richiesto da un pianista giapponese e quindi continuo a scrivere ma non è, una, è un bisogno mio non rinnego quello che scrivo, ma non vorrei imporlo ad altri. Soprattutto eh, io scrivo adesso prevalentemente musica da camera e non vorrei che i miei amici con i quali suono fossero poveretti, costretti, si sentissero obbligati a suonare la mia musica. Questo avvicinare la, alla musica classica. Adesso credo che non si dica più musica classica, si dice musica d'arte. Dipende. E anche questa musica non pretende non pretende più di essere su un piedistallo più alto della musica di consumo. Ecco, musica. Ma le, una delle risposte è molto banale, condivisa da tutti, però in un modo che ahimè non porta svolte, cioè la, il potenziamento e la diffusione dell'insegnamento della musica nelle scuole non musicali. Questo è assolutamente fondamentale. Con Buoni ci sono anche dei magnifici, dei, dei martiri, dei splendidi insegnanti nelle scuole elementari e poi nelle scuole medie in indirizzo musicale. Però il loro sacrificio non, non è valutato né incoraggiato abbastanza dalle istituzioni e, e certamente se, se un buon insegnante in una di queste, in queste scuole avrà avuto diciamo 100 allievi e se di questi anche un 5% continuerà a, vorrà conoscere la musica e amarla sarà un buon risultato ma questo diciamo non avviene, non avviene rispetto ad altri paesi che sono soprattutto l'Ungheria e anche la Germania eh, è un, ed è un peccato perché si priva una, una generazione futura della fruizione di una forma, come se dicesse non si leggessero più romanzi, non so se si leggono i romanzi, non si visitano più i musei e questo sarebbe una e non si ascolta più la musica d'arte. Mozart, Bach, che vuole che le dica, ecco, ma anche Stravinsky, ecco, ci, sono, ci sono elementi di una ricchezza tale che, e, che insegnano che non bisogna fare degli steccati anche stilistici e anche tra epoche e anche con i vari livelli di diffusione della musica, quindi essere accettare non, non avere delle, delle preclusioni e anche, però, non accettare tutto a scatola chiusa, insomma, fare far una, una scelta. Sono stato fortunato nella vita, ecco, questo qui posso dire fortunato eh, di aver conosciuto mia moglie, di aver avuto dei grandi amici e la fortuna principale di fare un mestiere che mi piace e che però rischia di diventare un po' troppo esclusivo, cioè fare... Fare soltanto il musicista e forse non lascia, non lascia spazio per altre, altre attività, del resto e, e, ognuno ha uno specialismo e la fortuna di fare qualche cosa che si ama.